Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale. Io sono Maxi e questo è un nuovo glitch dei soldi. Ragazzi, un glitch dei soldi che si fa in due: visto che ultimamente abbiamo tutti i glitch che si fanno in tre o in quattro persone. E questo si fa in due. I requisiti sono questa uh, Maze Bank, ragazzi. Non so se si può fare in altre che hanno appartamenti vicino, forse l'Arcadius, però non saprei dirvi. Dovreste provare. E uh, due appartamenti a Del Perro. Poi dobbiamo avere un amico in sessione che ci aiuta, in questo caso il mio amico si trova all'Eclipse Tower, ma fuori dall'Eclipse Tower, non in garage, ragazzi. E una moto che ci servirà per fare il glitch. Quindi, quando abbiamo tutto, possiamo partire. Innanzitutto, eh, la prima cosa che dobbiamo fare è eh, andare in comandi remoti e accendere la moto, ragazzi, in maniera tale che quando eh, usciremo dal garage la troveremo bella e pronta. E in quella posizione dove l'ho messa io ragazzi non in altre posizioni perché sennò impiegherete troppo tempo la troveremo bella pronta ed accesa allora qui mi vado a sistemare le auto perché ce l'ho messa a cazzo di cane e dopodiché possiamo partire per fare il glitch allora innanzitutto la prima cosa che dobbiamo fare è invitare il nostro amico in garage che non andrà a accettare ma andrà ad unirsi ad un'attività roxar eh, andrà comunque a fare un'attività roxar ad ostare un'attività roxar scusate ragazzi e, e noi mh, quando lui sarà in questa attività che cosa dobbiamo fare dobbiamo mettere il menu di gestione veicoli come sono io adesso e andare ad unirci tramite menu start al nostro amico siccome saremo in sessione privata basterà unirci schiacciare due volte x e ci ritroveremo nel nostro garage automaticamente senza bisogno che chiuda la sessione o che esca dalla missione a questo punto il nostro amico uscirà dalla missione e entrerà nel garage dell'eclipse tower ragazzi e rimarrà lì fino a quando non dovrà accettare l'invito intanto noi che cosa dovremo fare ragazzi dobbiamo andare a posizionarci dietro la solita quarta auto il solito quarto veicolo come si faceva in tutti i glitch come state vedendo io sto andando a posizionarmi e quando saremo dietro il quarto veicolo andremo a scambiare i veicoli lo scambio dei veicoli come funzionerà andremo a scambiare qui in questo caso io andrò a duplicare due auto alla volta lo scambio dei veicoli eh, funzionerà che scambierò la terza con la quarta la quinta con la sesta e la settima con l'ottava che sono al piano superiore quando andrò a scambiare la settima con l'ottava il mio amico accetterà l'invito in maniera tale che ci sbatterà fuori come avete visto saliamo di corsa in moto e andiamo immediatamente nell'altro garage il nostro amico vedrà una schermata nera avrà tutta una schermata nera nel frattempo che noi eh, entriamo nell'altro garage quello sarà il tempo a noi necessario per poter far funzionare il glitch se eh, il nostro amico non sarà dentro il garage che sia delle Lips Tower o magari ancora più lontano noi non avremo il tempo di far funzionare il glitch, a questo punto quando saremo nell'altro garage potremo uscire tranquillamente o restare nel garage e comprarle lì le elegi e sostituire le elegi come da lista come state vedendo che abbiamo duplicato o meglio le LG che sono LG non le retrocast, ma non ve sbagliate perché sono perdete le macchine qua non pia niente, che è bene o male e a questo punto ragazzi che cosa dovete fare dovete solamente aspettare il messaggio che vi eh, confermerà come vedete in basso a sinistra che le vostre auto sono arrivate rientrate in garage e prendete e fate il solito cambio di targa ragazzi come si fa in tutti i glitch mi raccomando targhe personalizzate per fare il glitch quindi eh, badate bene insomma esclusivamente targhe personalizzate perché altrimenti non avremo la possibilità di poterle vendere eh, non so magari ci scatterà il blocco e, e quindi siamo picciati. insomma no, poi non è che posso inventarmi i castelli e dirvi come si fa a venne tutte le altre quindi a questo punto rientriamo in garage, cambiamo le targhe, come vedete il mio amico è rimasto in garage questo è l'unico sistema ragazzi per far rimanere il vostro amico in garage e voi uscire, non ci sono altri sistemi a meno che non usiate altri tre collaboratori, ma già è difficile trovarne uno insomma che veda una mano, figuratevi tre quindi detto questo ragazzi eh, come ho già detto, cambiate le targhe se il glitch vi funziona una volta nella sessione e poi mh, magari la seconda non funziona, basterà cambiare sessione, fare un'altra privata e continuare la duplicazione ragazzi, è abbastanza semplice mh, non credo che ci sia tutta questa difficoltà nel fare questo glitch è un glitch come tanti altri insomma, ne abbiamo visti anche di più difficili e li abbiamo fatti quindi non vedo come non si possa fare questo anche perché eh, cioè, l'unica cosa richiesta, un po' più fuori dal normale, è quella di comprare o se le avete già perché tanti sono eh, diciamo persone che hanno pochi soldi. Quindi hanno comprato magari casa del perro e la made bank del ferro, che sono quelle un po' più economiche. Quindi partono pure più avvantaggiati. Non so se funziona con Arcadius l'appartamento che sta vicino all'Arcadius oppure con Maze Bank e l'appartamento che comunque sta sempre vicino all'Arcadius, potete provare però non vi garantisco, con questo ho provato funziona, funziona abbastanza bene che altro dirvi ragazzi, il glitch è questo, cercherò di portarne altri un po' più semplici, non so vedrò di portare quello che posso portare come sapete io i glitch porto solo ed esclusivamente glitch che riesco a fare, ma non che riesco a fare solo io, che riesco a fare più di una volta, perché se riesco a farlo una volta sola e poi non si fa più il glitch, è inutile portarlo perché è un glitch infattibile, quindi non me ne va che magari pensate che pubblico fake e cazzate varie. Detto questo ragazzi, buon glitch a tutti, un saluto a tutti e al prossimo video. Ciao a tutti.